Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un posto spettacolare, eh, ci troviamo nelle Marche, in provincia di Macerata e a Macerata ci ho pure fatto il car del militare nel 91, ma questa è la provincia di Macerata perché più precisamente siamo a Cingoli. A Cingoli c'è un lago, un lago artificiale, ma che è spettacolare perché il colore del lago è quasi caraibico, è allucinante, è anche un lago molto grande come dimensioni, ha una forma a cuore e questo lago artificiale è stato creato perché è stata costruita una diga e quindi per riprendere questa meraviglia eh, voleranno due droni di casa DJI, volerà il DJI Mini 3 Pro che farà riprese eh, un po' panoramiche dall'alto e poi volerà DJI FPV per fare delle riprese più suggestive. Quindi ragazzi, detto tutto questo, eh, se il video dovesse piacervi come al solito mi raccomando con un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità prime spoiler anche di questa location era arrivato lo spoiler, spoiler dei prodotti che arriveranno eh, poi su YouTube e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale.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 Put your hand in mine, I can never be lonely If you walk with me this time, I can never be lonely If you promise you won't leave, I'll never be lonely I've waited for so long But what if it goes wrong And you walk right out that door I never thought I'd be Speaking words like these But they're hanging on my lips I can never be alone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 be alone.